di uno sbalzo spazio temporale è un fatto raro ed eccezionale vado in giro ed osservo questo mondo medievale non sono asfaltate vedo solo carrozze cavalli e banchetti mi avvicino a una contadina buonasera la posso aiutare con la l'aramato per un certo periodo i segreti della mietitura divento molto bravo perciò adesso posso trarre le seguenti conclusioni che sorprendente l'antica e nobile efficacia degli strumenti adibiti all'agricoltura, per esempio l'aratro che smuove il terreno preparandolo a successive lavorazioni o direttamente per la semina. Ma questo fatto in questa storia Non ha poi molta importanza L'importante è che sto continuando Con l'aratro per esempio Anche adesso sto arando Questo lavoro richiede attenzione Basta poca distrazione per finire molto male So che sembra paradossale Ma continuo ad arare questo capo medievale Proprio mentre sto arando mi distraggo e triste Ho piantato nel piede a fatica ora vado a cercarmi un ospedale. E deprimente l'antica e grave inefficacia dell'assistenza sanitaria totalmente assente in questi tempi. Sapendo che fare me ne torno a casa Fischiettando un motiverto abbastanza allegro Che fa presa un poco così